Salve e benvenuti allo speciale delle previsioni del tempo riguardante le predizioni a medio termine del mese di agosto 2020. L'immissione del regime ciclonico in cui è attualmente immersa la penisola indica la probabile variabilità delle condizioni medie stagionali in atteso volubile mutamento, specialmente nei giorni mediani del mese. Questo quadro si prevede in progressiva attenuazione nelle regioni in distanza all'arco alpino, il quale è interessato al raccoglimento della nuvolosità ad alta quota. La sintesi di questa ipotesi prevede la triplice variabilità distribuita sulla verticale del paese durante i giorni climaticamente più rilevanti di questa estate. All'insegna della preponderante variabilità risultano le regioni del settentrione continentale, in estensione sino al collo tosco-emiliano della penisola, il quale, incidente alle correnti intercontinentali, maggiormente si espone all'accumulo di nuvolosità tendente al rovescio. Inversamente a quest'ultimo, il centro della penisola in investimento alla calda pressione mediterranea può più facilmente allontanare la nuvolosità verso i vicini settori, anche a discapito del prossimo mezzogiorno il quale, sebbene anch'esso interessato dal previsto aumento delle temperature medie, potrebbe accogliere come di consueto attività piovosa di carattere stagionale. Infine, si consiglia ai naviganti, sebbene sia previsto il proseguimento dei principali venti da libeccio e maestrale, di consultare all'occorrenza il bollettino marittimo disponibile in via telematica e telefonica sui canali dedicati o di aggiornarsi all'occorrenza presso le capitanerie portuali locali. Augurando buone vacanze, si saluta con l'augurio di buona estate.